Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video della vanilla eh, Sono da solo sul server e mettiamo di nuovo S2004 come potete vedere e... Poi ho un sacco di cose da dire, innanzitutto sono andato un po' in miniera, come potete vedere Ho un po' più di roba, cioè sono tornato ad avere un po' di carbone perché prima non avevo proprio niente poi ho rotto il cappello quindi ho dovuto prendere questo qua e adesso sto già rompendo anche questo. Poi sto rompendo anche questo pezzo, invece questi due pezzi non si rompono perché hanno ripristino. Poi abbiamo aggiornato il server alla 1.14, c'è scritto 1.14.4 c'è scritto là sopra e altre cose. Ho aggiunto una cassa qui per i libri e una cassa qua per la neve. E poi qua c'è la cassa delle varie che per adesso è vuota Tra l'altro che abbiamo ancora sempre il condotto Che terrei lì da parte Che non usiamo Poi altre cose che volevo dire Ah, io volevo avevo, avevo provato a mettere la Optifine Perché così era più bello Potevo registrare con la Optifine Potevo fare gli zoom Ma ho scoperto che mi fa lo stesso problema che ho sulla... Serie, sulla serie Pixelmon perché le mod probabilmente il mio programma di registrazione non le regge in, a schermo intero quindi fa, fa. cioè facendo le due sbarre sopra e sotto non mi piaceva tanto e va bene, e poi altre cose. E... Ah, ecco, aggiornato la grafica del canale eh, avete. Qualcuno di voi avrà già visto, e ci sono un po' di cose che ho messo, che ci sono state quest'anno, di cose che ci sono state sul canale, ho, ho messo FNAF, ho messo insomma, Minecraft, l'unico problema è che non si vede e io non, non ci avevo pensato a questo, quindi probabilmente cercherò di fare qualcosa per farla vedere un po' meglio però comunque in ogni caso se voi volete vedere come sarebbe dovuta avvenire andate sul nostro server Discord che è sempre sotto nella descrizione e potrete vedere cosa, come era, avrebbe dovuto avvenire né, perché io l'ho pubblicata. Poi altre cose, non farò lo speciale 50 iscritti perché ho troppe poche domande e quindi ho deciso di mettere come speciale aggiornamento della grafica del canale. Poi altre cose, non so cosa abbiamo fatto di nuovo sul server, perché è da un po' che altri non entrano più. Però, se riesco a farvelo vedere, eh, ho messo a posto un po' laggiù, eh, laggiù, vi faccio vedere che ho fatto il tetto un po' meglio. Guardate, adesso c'è il tetto con gli scalini, e eh, c'è sempre il nostro pupazzo di neve qua. Che ci, fu, ci fa la neve e va bene poi come ve, potete vedere qui ho catturato delle pecore che non sono ancora cresciute per qualche motivo ma tanto quanto sono inquietanti le pecore qua, piccole quando abbassano la testa sono caduto nel recinto, perfetto e in questo episodio volevo fare una farm di lana perché siamo a corto di lana quindi, allora io adesso eh, cerco mh, un modo per fare un meccanismo, adesso che abbiamo abbastanza materiali e il, per, perché so che nella 1.14, soprattutto nelle ultime versioni, c'è un metodo molto più veloce per fare le, cioè si possono fare le farm automatiche, adesso cerco di creare un meccanismo abbastanza semplice poco costoso, quindi ci rivediamo tra poco. Allora ragazzi, ho preparato tutto il materiale che ci serve, ed è esattamente tutta questa roba qui, questa terra qui, non ci interessa. Tutti questi materiali qua sono quelli per il meccanismo, e la terra va a essere per avere dei blocchi da costruzione, più questi che sono 16 cesoie, più questi che sono 16 minecart con l'hopper, in più serviranno anche 16 pecore, che per adesso non ho ancora, ma vabbè, poi le farò nascere, sta venendo notte. E questo qui sarà un buco che dobbiamo fare, un buco di, di 3x4, e profondità 2, e poi qua vi spiego perché. Allora, innanzitutto, dobbiamo mettere un distributore che punta verso questo blocco. Poi, un eh, ripetitore, tre pezzi di redstone un osservatore così e un ripetitore adesso facciamo un attimo un test e togliamo questo blocco ok ha funzionato se lo rimettiamo si sì, funziona perché arriva il segnale all'hopper dentro ci deve andare una cesoia in modo che quando la, la pecora sarà qua sopra e avrà mangiato l'erba che per adesso non è ancora cresciuta ma tra poco crescerà quando mangerà l'erba il blocco cambia l'osservatore lo nota manda un impulso di redstone che arriva all'hopper che con la cesoia eh, la, la tosa noi qua sotto adesso non ce l'ho però dobbiamo mettere il... ah però cavolo dimenti... non so se si possono mettere non si possono mettere devo prendere taglio ho dimenticato di prendere le rotaie eh, va bene facciamo faccio ancora un giro veloce a casa allora ragazzi ho preso anche i binari e le rotaie credo sia uguale mettiamo il carrello qui in modo che quando qualcosa venga droppato come potete vedere venga preso poi eh, dovremo fare poi qua sotto tutto un sistema di binari Però Credo che lo farò poi nel prossimo episodio. Imposiamo eh, sta roba. Questo è il meccanismo. Vorrei farvelo vedere in azione. Ma ho bisogno di una pecora. Quindi. Con dei blocchi di terra facciamo. Ah è cresciuta l'erba. Meno male. Facciamo così. Poi cavolo ci serve il grano. Eh, va bene vado a prendere anche il grano allora ragazzi prendiamo una pecora se riesce ad uscire sono uscite due va bene noi non ci fa niente che ne sono uscite due ne facciamo entrare una qua dentro al buco ok ce l'ho fatta finalmente adesso dobbiamo Intanto questa pecora la facciamola tornare dentro. Forse ha funzionato. Vedete? Guardate ha preso due di lana. Ho sentito che lei ha mangiato l'erba. Ah, innanzitutto adesso non c'è l'erba lì dentro. Perché qua dovremmo mettere del vetro. Che è l'unico <coughs> blocco che fa crescere l'erba. Adesso se questa pecora ci segue... Noi la facciamo entrare di nuovo qua dentro. Perfetto. Va bene, come vedete il meccanismo funziona. Eh, ha raccolto già due di lana. Noi ne faremo 16 per tutti i colori. Eh, devo mangiare. E. Eh. Credo che lo farò nel prossimo video perché se no sarebbe troppo lento Poi e intanto lascio tutta la roba qua dentro Tutti così Questi comunque contando anche quelli lì che avete dovete mettere dietro il video Sono i materiali esatti tranne i blocchi di terra Ah forse Ah è cresciuta l'erba Ah in ogni caso allora può crescere anche l'erba così Se lei adesso poi mangia l'erba perché lei mangerà l'erba per farsi ricrescere la lana le, il, il, questo coso qua lo vedrà e lo farà tosare e quindi è perfetto come potete vedere adesso ne abbiamo già di, abbiamo già di nuovo altri due è molto efficiente se si sta un po' FK qui sicuramente può produrre delle quantità abbastanza elevate e c'è un raid, perfetto come finire in meglio la giornata ah tu muori poi quelli laggiù ok Abbiamo fatto fuori anche questo ride, adesso va a un malaugurio a un po' di latte. E va bene, comunque vi ho fatto vedere che funziona anche abbastanza bene. E poi un'altra cosa che volevo dire, ehm, per adesso, eh, vi, non so se ve ne siete accorti, ma ho messo in stand by, diciamo, Ah, ecco tra l'altro un'altra cosa non è proprio automatica perché come potete vedere le cesoie si rompono un po' Quindi ogni tanto ma veramente tanto tempo bisogna andare a cambiarle E Speriamo che bastino, cioè che durino abbastanza perché comunque quanti utilizzi sono? 238? Adesso sono già 236 comunque sono un sacco 238 Comunque stavo facendo la serie di arc, di nuovo ha funzionato, è un po' in stand-by diciamo, perché non sto più portando video. Però eh, lo faccio perché eh, innanzitutto vedo che non avete più risposto ai miei sondaggi, ma vabbè. Eh, però devo anche eh, mettere a posto delle cose, poi è difficile da portare arc. E di solito porto sempre delle, delle serie veloci da fare perché a volte devo essere veloce per fare i video. Diciamo che comunque oggi è stato un video abbastanza normale. Comunque se il video vi è piaciuto mettete like, ehm, lasciate un commento che mi piace sempre leggerli. E detto questo io vi saluto, ciao!